Grazie Presidente, io ho seguito il, il lavoro che c'è stato in commissione con il Presidente Sturni su questo provvedimento, poi tra l'altro come molti sanno sono stato abitante dell'ex ottavo, oggi sesto municipio per gran parte della mia, eh, della mia vita, quindi diciamo così conosco un po' la vicenda anche da, da abitante di quel quartiere. E ho ascoltato anche con attenzione gli interventi dei colleghi che devo dire molti spunti sono assolutamente condivisibili come quello a mio avviso giustissimo di rivedere completamente i confini dei municipi di Roma Capitale che oggi rispecchiano uh, delle, dei confini, delle divisioni probabilmente che non hanno più alcun valore né storico né, né sociale per come poi si è sviluppata la città negli ultimi vent'anni, quindi sono d'accordo sul discorso che probabilmente avrebbe fatto un lavoro di riforma serio di tutti i confini uh, municipali. Detto questo però una cosa non esclude l'altra, quindi uh, non vedo il problema se nel frattempo si uh, sposta un quartiere da un municipio a un altro, anche perché, ripeto, conoscendo quel territorio Balza subito agli occhi come Torre Spaccata sia um, un pochino diversa dal resto del sesto municipio. Banalmente, eh, a Torre Spaccata abbiamo i classici palazzoni dell'edilizia intensiva degli anni eh, 60 di 7, 8, 6, 7, 8 piani, tipici appunto del, dell'attuale quinto, dell'attuale settimo municipio piuttosto che del, del sesto eh, municipio. Questo è un esempio sui tanti che potrei fare anche, diciamo così leggenda narra eh, questa, ovviamente prendetela con tutte, con tutte le molle del caso perché si dice che quando all'epoca Torre Spaccata venne inserita nel sesto municipio eh, anzi all'epoca ottavo era perché all'epoca quell'ottavo municipio era un feudo diciamo così rosso mentre Torre Spaccata era un feudo eh, diciamo così della democrazia cristiana quindi di un partito più a destra e quindi venne eh, inserita nell'ottavo municipio ripeto, questa, ovviamente prendetela Uh, con tutto il beneficio del caso, però rende un pochino l'idea, effettivamente da abitante di quel municipio e da comunque conoscitore di quei territori, Torrespacata è molto diversa rispetto al resto del municipio per tantissime uh, ragioni, ho citato uh, la tipologia di insediamenti dello sviluppo urbanistico, ma potrei citarne tanti altri. Uh, ripeto, quindi ci sono delle ragioni valide e non vedo lo scandalo, nell'andare incontro alle esigenze dei cittadini di un di quartiere che comunque tra l'altro ha presentato una proposta della documentazione al di là del fatto se sia condisibile o meno ma comunque frutto di un lavoro che non è stato un lavoro diciamo sia estemporaneo o campato eh, in aria. quindi in realtà poi la proposta è stata accolta perché sono stati degli studi degli approfondimenti anche e soprattutto in sede di commissione quindi sono d'accordo con i colleghi non è che e noi diciamo così, eh, in qualità di consiglieri eh, capitolini rilasciamo eh, pezzi di carta per cui chiunque viene e chiede di spostare una strada o un quartiere, noi eseguiamo, ma è stato fatto a seguito di un lavoro, eh, tra l'altro fatto dalla luce del sole in commissione, devo dire molto importante. Quindi, ovviamente, sosterrò questa proposta di deliberazione, ma mi sento anche di condividere le osservazioni dei colleghi di opposizione, cioè che. Eh, e sarebbe il caso, forse è stata un'occasione mancata in questi anni, quello di rivedere completamente i confini dei municipi che, ripeto, hanno proprio una conformazione talvolta, sono stati pensati con moltissimi municipi, sono lunghissimi e quindi mettono insieme quartieri molto diversi, penso tutti i municipi della parte ovest eh, di Roma, che di fatto si attaccano al centro storico e arrivano all'estrema eh, periferia, probabilmente questo, eh, questo metodo andrebbe, andrebbe un pochino eh, rivisto e così via. Insomma. Quindi sicuramente un lavoro poi più ampio sui municipi va fatto, ma ripeto e ribadisco, un aspetto non esclude l'altro. E... Non penso neanche che ci siano motivi eh, politici, come ha citato qualcuno, sulla diciamo, sì, efficienza o meno di un municipio perché poi i cittadini sanno che i presidenti di municipio passano ma le riforme restano quindi non penso che nessuno voglia passare da un municipio a un altro in base alla bravura o uh, alla non bravura dell'attuale dell compagine uh, politica quindi detto questo ripeto Presidente comunque sono contento che ci sia, uh, che ci sia stato un dibattito sicuramente interessante in quest'aula su questo tema e anzi secondo me quale occasione migliore per fare un ragionamento molto più ampio sui confini eh, municipali e sul decentramento.